Ok ragazzi, oggi voglio parlarvi di una roba un po' particolare, quindi non andremo in progetto, ma molto molto importante secondo me. Vi voglio elencare quelli che secondo me sono i dieci errori più comuni, ma anche quelli più sbagliati purtroppo, che si fanno all'ordine del giorno quando si mix in Home Studio. E mi sono fatto una scaletta delle cose da dire perché è molto importante questo argomento e lo voglio trattare veramente bene. Quindi sono partito dal primo passaggio che si fa fino all'ultimo, raggruppando così gli errori in ordine ecco di, di, di possibile uscita. Il primissimo è non fare balance. Non lo vedo fare mai. A volte mi consegnano dei mix già fatti, dei quali bisogna fare il mastering, Così, semplicemente sparati a zero e si sente che comunque la clip ha sofferto in fase di mix. Fare balance? Io non intendo solamente prendere il bit, metterlo sul computer, registrare e poi mettere a volume bit e traccia, ok? Io intendo mettiamo tutto, abbiamo tutto sul PC, portiamo tutto a meno 10, alziamo magari il mastering di 10, però quello è il punto di partenza. Non che metti tutto sul progetto e così sparato a cannone regoliamo un attimo i volumi, perché poi quando si entra nei vari plugin comunque sta entrando in distorsione. Ok, quindi si mette il pezzo sul progetto, si abbassa non il fader ma il volume della traccia a meno 10 almeno, Ok, così siamo sicuri che non clippa. Alziamo di 10 il masting se vogliamo sentire alto, basta che poi dopo lo riportate a zero. Da lì si fa il balance. Prima di mixare tutto si fa il balance, ok? Quindi si porta la voce dove deve stare, il kick dove deve stare, il, um, lo snare e quant'altro. Tutto a volume. Eh, ma io come faccio a sapere eh, a che deve stare la voce rispetto al kick? C'è una legge che dice mm, a grandi linee che... Kick, snare e voce devono stare più o meno allo stesso livello. Se hai il beat di YouTube, cerchi di focalizzarti solamente sul kick e lo snare e porti la voce a volume. Inoltre, puoi prendere le reference. Quindi vai su YouTube, ti scarichi le tue canzoni preferite, te le metti sul progetto e, ovviamente, abbassa le d10, anche quelle perché saranno sprate a cannone, senti come stanno loro, vai sul tuo e dici ah, no, la voce esce troppo fuori, la porto più giù. No, la voce è troppo bassa, la butto più fuori. Le melodie sono più stereofoniche, si portano più ai lati, ok? Questo è il primo passo, ve lo dico sempre, è il più importante. Con un buon balance, il 50% del mix è fatto. Mix è una parola che deriva appunto dal miscelare le cose e non da equalizzare, comprimere e quant'altro. Quello si chiama editing, sostanzialmente. Quindi vuoi fare mix? Mixa! Tira su le, le voci. Mm? Il secondo passaggio, in realtà l'ho già precedentemente annunciato, il eh, fare balance, appunto, regolandoci non dal fader, ma dai volumi della clip. Quindi abbiamo la clip, dobbiamo abbassare lei, ok? Perché vi ricordo che il circuito è voce che entra nel plugin, dal plugin esce sotto sul fader, ok? Quindi, quando volete controllare i volumi, lo fate prima di tutto selezionando con un CTRL A, selezionate tutto. Se andate in cima alla clip della canzone, si creeranno due freccettine. Tirando giù quelle due freccettine abbassa il volume di tutto, ok? E vi fermate a meno 10, tanto c'è l'indicatore. Terzo errore, un po' meno grave, però comunque sia in pochi tendono a seguire questa tecnica e può veramente salvarvi la vita in molti casi la controfase, va controllata. Vale a dire che sul programma c'è un cerchietto, ok? Con una asticella nel mezzo. Quella è la controfase. Come funziona? Prende la tua canzone e inverti inverte la fase. Apparentemente non succede nulla, ma nell'insieme generico dei pezzi, quindi del kick, del basso, della voce e quant'altro, mettere in controfase può essere che il pezzo ti suona o meglio o peggio. Faccio un esempio. C'ho il beat di YouTube. Ok? Ci registro la voce, vado a mixare, metto la voce in controfase per sentire se spicca meglio la zona delle basse frequenze magari che cozzavano prima con quelle del beat, ok? A volte fa comodo perché magari ti suona bene, metti in controfase la voce e senti che esce meglio, ok? C'erano dei problemi magari nel, in una zona delle basse si amalgamava un po' il tutto, o delle alte, niente ce lo vieta. Quindi, importante, voi dite... Ma c'è una legge per capire se un pezzo deve stare in fase o in controfase? No. Te cambi, suona meglio, lo lasci. Ok? Kick che basso, prima ovviamente di mixare, metti uno in controfase e vedi se suonano meglio o peggio. Io lo controllo sempre questo discorso, basta appicciare un bottoncino, non ti cambia la vita. Sul quarto punto io ci tengo veramente che questa roba vi entri in testa, ok? Il mix non va fatto per dovere, ma per piacere. Vi spiego, non dovete prefissarvi una catena da dover fare, da dover eseguire. Quindi, su, sulla voce si comincia con il compressore. Sulla voce devo mettere questo. Sul basso devo mettere l'exciter per farlo uscire più fuori sui cellulari. Dovete ascoltare e capire cosa vi piacerebbe sentire sulla voce. Ok? È un mondo diverso. Il mix vi prenderà proprio una piega più tecnica e meno a pappagallo. È come quando a scuola studiavi le cose a memoria, poi ti chiedevano una cosa fuori tema, fuori schema, e lì rimanevi un attimo Dio, e ora non so rispondere. È importantissimo, e non si fa, perché appunto ogni mix è a sé, ok, sostanzialmente. In un pezzo ci sono le voci acide, con le S che escono fuori, e quindi si parte con un DS in un pezzo ci sono le basse troppo compresse... Se te prendi un pezzo con una voce bassissima, il trattamento sarà diversissimo da uno di un ragazzo che urla, e stridula e quant'altro, ok? È importante. Io ho visto tantissimi di voi consegnarmi dei progetti per delle reference che usavano i miei stessi settaggi, identici dei video. Me ne accorgo, ragazzi. Ma no, non fate un torto a me, lo fate a voi stessi. Dovete cercare di capire cosa va fatto su un pezzo. È perché lo stiamo facendo. Stesso discorso, io non so, ascoltati un pezzo di un cantante famoso, la voce non è come la sua, come mai? Come posso risolvere? Mi servirebbe più aria? Cosa userò mai? Userò un equalizzatore? Magari non un equalizzatore che possa essere il ProQ, perché il ProQ comunque non dà tanta caratteristica. E lì entra in gioco l'ascoltare il plugin cosa fa volta per volta e fare esperienza. Ho fatto un esempio riguardo a questo discorso qua, ho cercato di dire come posso fargli capire che ogni traccia è diversa a se stessa? E ho scritto useresti per costruire un ponte in un posto paludoso i progetti di un ponte costruito su un terreno solido e stabile? No, eppure è sempre un ponte. Il terreno sulla quale costruisci una struttura è lo stesso identico esempio che puoi fare sul pezzo che è diverso e quindi ha bisogno di progetti a seconda di ogni tipo di traccia, ok? Una traccia è un terreno paludoso, una traccia è un lago, una traccia è una strada. In base a quello bisogna costruirci diversamente. Ok? Un altro passo molto importante. Ho capito che voi non sapete come funziona un compressore. Ok? Sì, io metto il compressore, setto l'attacco su 3, rilascio al massimo, perché ho visto fare così dai fonici che lo usano che sono famosi, che sono bravi, poi schiaccio fino a 7 e compenso con la voce ho fatto. Perché? Io ho consegnato delle tracce su Patreon, ok, che avevo già compresso tantissimo con il compressore in catena, ma loro l'hanno messo lo stesso. Il stesso compressore faceva lo stesso identico mestiere. Perché? Perché non si sa cercare la presenza del compressore. E ora farò un video a riguardo. Mixerò una traccia senza il compressore per farvi capire che non è essenziale non vi sto dicendo di non utilizzarlo ma di capire quando farlo ok quindi perché in una traccia vuoi usare un compressore una traccia ha pochi attacchi ok quindi un pezzo rap aggressivo è poco dinamico io lo voglio usare pensando che deve attaccare leggermente dopo per dare spazio al transiente della consonante subito dopo lo voglio sgonfiare la voce così è molto più aggressivo un pezzo è cantato parte e la coda non si sente io attacco subito con il compressore così almeno il picco il transiente di attacco lo riduco e posso bustare tutto ciò che è la coda dietro ok però è fondamentale riuscire a riconoscere le dinamiche e capire come intervenire su di esse con i compressori. Un altro grande problema è quello del taglio sulle basse frequenze. Vedo sempre di più straziare le voci. Si fanno tagli sui 150, quasi 200 a volte, e si tende sempre ad avere una voce sempre più acida. Perché ormai il pezzo è fresco, il pezzo è figo. Perché la musica italiana adesso ti dà quella sensazione che hai bisogno di una roba più fresca, più ariosa. Mai mai confrontato il tuo pezzo fresco con il loro pezzo fresco? Un conto è dare aria, un conto è dare acidità. Tagliare le zone importanti della voce S rende il suono meno naturale e porta solamente a una cosa, allo skip. Il prossimo punto è in parte rilegato a quello precedente. Utilizzare bene S è fondamentale. In una traccia, quando la consegno, tendo a far sparire quasi del tutto sul cantato la S, ok? La S deve essere morbida, non deve essere una S tipo di quelle che ti danno fastidio, che tagliano le orecchie. Deve essere morbida ed accompagnamento, perché anche questa cosa qua, se eccessiva, porta a schippare il pezzo, dà fastidio. Alcuni pezzi di cantanti famosi addirittura hanno questo problema. Non riesco a ascoltare i pezzi e scommetto che nell'inconscio lo fai pure tu. Mi sono segnato una combo di plugin per correggere questo problema. Inizio alla catena, quando più ti torna comodo in base al pezzo. Puoi mettere un Pro DS della Fab Filter e schiacciare molto, ok? Anche se arrivi a 4, 5, in base a quello che ti richiede la voce. Non ti preoccupare, non stai esagerando. Infine, quando hai fatto tutti i tuoi interventi, quindi hai dato aria, hai dato dinamica, hai dato tutto e sei sicuro che non boosterai più niente, metti un altro controllo di de-essing che è semplicemente il de della Waves, ok? E li schiacci un po' meno, naturalmente, nella zona specifica che ti richiede. Questa combo di pro-DS all'inizio e de-esser alla fine mi aiuta tantissimo a gestire questa cosa. Altro grave problema quando mi vengono mandati i pezzi è l'utilizzo del riverbero, in pochi ancora sapete mettere il riverbero là dove deve stare, quindi avete bisogno di un riverbero potente come quello che sentite nei pezzi trap che possa essere tipo plaza, quelle robe lì, ok? Molto riverberate, ma se lo fate voi esce fuori il classico coro da chiesa, come mai? Perché non sapete gestire le zone giuste, vi spiego, potete aumentare il riverbero tantissimo se riuscite a gestirlo bene il consiglio che vi voglio dare è quello di ovviamente metterlo in parallelo ma su questo non ci dovrebbero essere problemi e subito dopo mettere un equalizzatore un equalizzatore che taglia le zone basse che danno sempre fastidio si crea il rimbombo tagliare le altissime che non ci interessano e una zona mediana c'è una zona sulle 2000-2500 dove c'è anche il disturbo della voce che veramente è da tagliare. A quel punto lì potete boostare quanto vi pare. Un altro consiglio che vi voglio dare valutate l'idea di mettere un de-esser dopo. Sempre sì sulla traccia del riverbero. Vi può aiutare tantissimo. Il penultimo consiglio che vi voglio dare è quello di uscire con almeno meno 6 dal mix quando si va in master. Questo è importante perché uno, non lo chiedete sempre due, perché generalmente quando si fa il balance iniziale e poi arriviamo in fondo, spengendo gli effetti, i volumi cambiano. E non deve essere così. La situazione è questa, arrivi in fondo, il mix spengendolo, la traccia ovviamente perderà un po' di quella situazione che si è creata, ma i volumi devono essere, bene o male, simili, matchando con gli effetti e senza. Quando è che si crea un cambiamento di volume? Lavorando in stereo? Quindi aggiungendo stereofonie, si cambia quando fai dei boost importanti sul kick, sulle melodie, sulla voce. Ovviamente quando boosti stai dando, ok? Quindi il mio consiglio, ogni volta che metti un plugin, fai il con e il senza. E vedi se stai prendendo o perdendo volume. In quel caso matchi con il fader, ok? È importante arrivare a un'uscita di intorno alle meno 6 prima di entrare in mastering ed è importante se hai fatto un buon mix che accendendo e spingendo gli effetti hai un volume simile sia prima che dopo. L'ultima regola è una regola puramente mia, che ti voglio dare più come consiglio che come regola. Non mixare con i numeri, mixa con le orecchie. Lo dico sempre, la musica non è matematica, la musica è sentire, metterci il gusto e correggere. Ad esempio le S. Chi l'ha detto che stanno sulle 8000, uno le può avere sulle 9000, uno sulle 6500, per quanto riguarda l'equalizzatore, la voce non ha la prima sulle 90, neanche sulle 200, dipende. Così uguale il cut iniziale, non lo devi fare massimo fino a 60, nemmeno fino a 300, ma solamente dove ti senti di fermarti. Ok, è importantissimo, mixa con le orecchie e con il gusto non con i numeri. E per questa chiacchierata ragazzi è tutto, spero di non avervi annoiato fin troppo, se ti è piaciuto il video ti ricordo di iscriverti e attivare la campanellina dato che solamente il 30% di quelli che guardano questi video si è iscritto. Tu sei uno di quelli? Al prossimo video!